Bellissimo! L'altro giorno stavo seduto alla scrivania lì a lavorare, a un certo punto con la coda dell'occhio c'era qualcosa per terra che si muoveva. Un animaletto, qualcosa. Il tempo che ho girato la faccia di là è proprio uguale ad un cartone animato. C'era questo topolino piccolissimo che ha fatto un saltino proprio per terra, come dire: Oh! oh Ma hanno beccato! E' è scappato via. Il brutto è che ieri ho scoperto che ce ne stanno due di Topolini, o almeno due, perché li ho visti insieme, piccoli, quindi non è che io li posso uccidere, sparargli, mettere le trappole. E quindi ho scogitato, ho scogitato, Ketty mi ha suggerito un metodo per fare una trappola semplicissima con la quale non fai del male al topo e lo puoi liberare poi in qualche posto distante questi sono gli arnesi del mestiere allora c'è un coltellino con una fettina di salame e qui c'è una eh, insalatiera allora tu cosa fai? disponi il coltellino qua su un piano poi prendi questa bella cosona e la metti sopra in modo che si appoggi sul bordo, sul bordo del coltellino, su questa parte finale. Ora allora, vediamo se sono capace. Ecco, diciamo così. Dici, mo, quindi che succede? Succede, il topolino entra dentro. Si comincia a rosicchiare la cosa e come sposta il coltellino lo tocca, tac. Questo va giù. Lui rimane dentro, tu a quel punto senti dei rumori, prendi, vai fuori, vai in qualche posto qua vicino e lo lasci libero, di modo che lui può continuare la sua vita da qualche altra parte. Piazzo bene il coltellino, si regge in piedi nel momento che ci mettiamo questo sopra, ed è fatto. Ho qualche novità sul topolino. Ho sentito proprio il rumore della insalatiera che faceva... Proc. Quindi secondo me abbiamo un nuovo ospite. Non c'è più lo spessore che tiene alzato... che tiene alzata l'insalatiera. Lo spessore non c'è più, il coltellino è cascato e quindi... Qui dentro c'è qualcuno. io ti piazzerei proprio qui proviamo a aprire e vedere se c'è il topolino dentro attenzione lo vedi? eccolo là ¿Escapado? No hay